tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Margi. e siamo qui finalmente su My Hero Once Justice Ho appena finito My Hero Academia, tra l'altro l'ultimo episodio della quarta stagione uscirà domani In questo primo episodio su My Hero Once Justice volevo andare a eh, iniziare la storia Maio ora raga Che figata Ok allora ragazzi, stiamo per iniziare la modalità storia, andiamo 素人。アドベンチュア。さあ、よし。脳。精神の話はよし 君を Midolea, 緑 Il 息、譲渡先は彼だろ。企画もなしに来てしまって、まるで戦意をできてないじゃないか。存分に さあ、恐ろしてかかれ。シークレットと呼ばれるボーナスを獲得する allora, in に Attenzione, parte la sfida. Credo sia il tutorial. Eh, va bene. Iniziamo il tutorial. L'ho fatta. Vi ha lanciato via un vecchietto. Ora che ha dato un occhio da vapore. Va bene. Attenzione. Pugnozzi in faccia. Tirato... E eh, va bene. Ui. Io sono i Non mi ricorda qualcosa... Missione numero 2, avventuriamoci. Dai! Attenzione abbiamo l'animazione! Peccato che lagga! Cosa posso farti? Prova a colpirmi nemmeno una volta, ragazzo. Usa il plus ultra. Li uh. <ride> ho <Andiamo> ammazzati. <ride> e lanciamo via Gran Torino. Sfondiamo <ride> un caso, guarda lì. Ecco che arriva. Uh. Siamo nel deserto. E eh, vabbè. E eh, vabbè. C'è un morto. È perfetto. È incredibile. Missione 3. Iniziamo. Tokyo non si vuole pirantai Tokyo non 平安連合の志賀亮君ノームが突っ込んで 確か。飯田君の職場体験先。ヒーロー殺しが現れ 2つ Ah, da era solo un video Obiettivo STEM dobbiamo usare Ita E sempre quella like alla fine che sfiga c'è ca i miei cambi Batto Ci sta, Batto, ehm. Ci sta. Eh. Allora Andrai direttamente lì Parter le si propasta Sì Ho Cazzo e ok. Oh, l'abbiamo preso finalmente. C'è una spada in testa sbaglio. Ci siamo colpiti tutti. Ah, l'ho mancato. Oh. Così, calcio in faccia. Attenzione! Arriva qualcuno. E questo lo sappiamo usare. Vai. Missione numero 5. Gran Turino contro Namu. Eccoci che iniziamo. Gran Turino non l'ho mai usato. Vai. Subito. Vediamolo, vediamolo. Sarà che Nomu che ha tanta vita, ma ho l'impressione che Gli abbiamo è... tolta un sacco. Vai, vai, 18 colpi, che è combo. Dove sono? Eh Tutto in faccia 14 colpi, bravo, grande, fantastico Genio, genio Genio Vai KO così, con 11 colpi Peccati questi Win Dai eh. Riuscite da S eh, come niente bonus, dai. Tirchi. Del... Dai, almeno qui, Mi visto che abbiamo miglioria, la S è obbligo. Sì, ma... Sì, come fare? Sì, andiamo, andiamo, andiamo! Non è vero, Vabbè scherzi a parte Quanto è largo 6 metri quadrati cioè Partiamo bene vai Partiamo male Oh, l'ho preso e l'ho lanciato, e vai. Adesso se la schivi... Se la schivi... La schiata? No. No, oh, volevo rigrapparlo. Io levo. Secondo me, qui. Almeno qui la S. S, dai, abbiamo battuto in mezzo secondo. Dammi la mia S, esci la S. Attenzione. Vediamo i punti. E qui scatta la S. Slambo. Ehi. Lasciò stare. Scusi! Scusi, <totipo> Scusi! まだまだ。パワーが足りない。だが動きは悪く Usiamolo Usiamo Todoroki Shonen Dai Ci siamo Ci siamo Speriamo sia forte Credo che comunque sia difficile da usare vai vai Vai vai Oh. Ciò che abbiamo fatto. Ah, adesso inizia la battaglia. Ok. Come... è veramente... ok, è abbastanza difficile da usare perché combatte da vicino. Con lui non è proprio il massimo. Ok. Va bene. Ah, si parate. Sure. aia vorrei provare almeno a usarla ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo aspettiamo che si alzi. Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! <tose> eh Plus Ultra! Que, que, que, Questo quest è un S! Questo è un S! Questo è un S! Dai! Plus Ultra! Dico io! Stop! <tose> Stop! Stop! Stop! Modestamente Quella o era un S o era una S Insomma dai like. Questo episodio è giunto al termine Siamo arrivati alla settima missione Dal prossimo episodio continueremo dall'ottava missione in poi Allora ditemi se vi sta piacendo questo gioco Perché a me sta strapiacendo Vabbè, comunque, dimmi se nei prossimi episodi volete che metta le parti di storia perché comunque ricalcano di molto l'anime, cioè lo copiano praticamente, perché quelle parti non le taglio perché sono parti di storia integrante, però scrivetemi qui sotto se volete che le tagli. Quindi, se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e da ora non vi prometto niente ragazzi, ma proverò, proverò a portarvelo ogni martedì come serie fissa, quindi...